si vuole che si sviluppi un contesto favorevole allo sviluppo dell'open data, la dimensione normativa, avendo a che fare con la pubblica amministrazione, è centrale. È importante che un sistema di norme e regole ben determinato supporti le amministrazioni virtuose per sapere cosa e come fare e stimoli quelle invece più lente. Nel tempo sono diverse le normative che si sono succedute in questo contesto. In ultimo, il Decreto Legislativo 102 del 18 maggio 2015, in relativo al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, va in questa direzione. Ma quali sono quindi le prospettive? Quali la dimensione nazionale e sovranazionale? Quindi quali i rapporti tra le normative italiane e quelle europee? Ecco, lo chiediamo ad Ernesto Belisario, avvocato esperto di diritto delle nuove tecnologie che da molto tempo si occupa di questi temi. Si parla spesso di dati pubblici e di riuso dell'informazione pubblica. Cosa significano e da dove hanno origine questi concetti? Le pubbliche amministrazioni sono eh, tra i più grandi detentori di informazioni quindi nell'era della eh, società dell'accesso, come dice Jeremy Rifkin, eh, il ruolo eh, in termini di possesso e di diffusione della conoscenza delle pubbliche amministrazioni è assolutamente centrale. Eh, conoscenza eh, importante eh, per la stessa amministrazione in quanto eh, si tratta di dati e informazioni che consentono eh, ad altre amministrazioni di poter svolgere eh, meglio il proprio lavoro, eh, ad esempio eh, i dati relativi mh, ai vincoli eh, archeologici sono in grado di fare una pianificazione territoriale eh, che sia eh, assolutamente aggiornata e rispondente ai bisogni eh, del territorio oltre che alla normativa vigente. Eh, ma eh, questa informazione è importante anche per i privati che possono utilizzare quelle informazioni per sviluppare beni e servizi. Eh, è per questo motivo quindi eh, che eh, il legislatore comunitario prima e nazionale poi eh, ha, eh, ormai da oltre un decennio, eh, dettato una normativa specifica sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Riutilizzo vuol dire per un utilizzo ulteriore eh, del dato e dell'informazione rispetto alla funzione, al procedimento amministrativo nell'ambito del quale quel dato e quell'informazione erano stati raccolti. Eh, e così, a partire dalla direttiva comunitaria 2398, che è la eh, direttiva capostipite in questa materia, eh, tanto eh, il codice dell'amministrazione digitale, il decreto legislativo 82 del 2005, quanto il decreto 36 del 2006, cioè il recepimento della direttiva comunitaria, hanno provato ad incentivare questo riutilizzo. Nel codice dell'amministrazione digitale, che troviamo la definizione di dato delle pubbliche amministrazioni, il codice dell'amministrazione digitale all'articolo 1 definisce il dato della pubblica amministrazione come il dato formato o comunque detenuto da una pubblica amministrazione, quindi qualunque dato la pubblica amministrazione acquisisca, ad esempio attraverso un rilievo oppure acquisisca in seguito ad un'istanza eh, di un privato e quindi all'acquisizione di documentazione nell'ambito di quel procedimento diventa di titolarità eh, anche ai sensi della normativa in materia di diritto d'autore eh, della pubblica amministrazione. Eh, il eh, legislatore eh, poi, recependo la direttiva 2003-98, aveva provato in modo timido eh, a incentivare o meglio a consentire il riutilizzo, dicendo che le amministrazioni avrebbero potuto consentire il riutilizzo di quelle informazioni anche per finalità commerciali, eh, ma trattandosi eh, ovviamente di una facoltà, eh, le pubbliche amministrazioni improntate ad una logica eh, chiusa, di, eh, improntata alla minor circolazione possibile del dato e dell'informazione, ehm, non hanno dato una grandissima attuazione eh, alla versione iniziale della direttiva. Partendo da questi concetti, cosa è intervenuto di nuovo con la direttiva europea 37-2013 ed in particolare con il decreto legislativo 102-2015 che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva? E come ha agito a al riguardo la pubblicazione da parte della Commissione europea nel luglio del 2014 delle linee guida per il riuso dell'informazione pubblica? Successivamente a questa prima normazione Codice di Amministrazione Digitale Decreto 36 del 2006 eh, è esploso il fenomeno degli open data. A partire dal 2009 eh, il concetto di dato eh, messo a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni con requisiti tecnologici eh, e giuridici che ne consentissero il riutilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali eh, è diventato prima una dottrina e poi una prassi amministrativa. Eh, la normativa quindi vigente eh, data dalla versione originaria del codice dell'amministrazione digitale, della direttiva 36 del 2006, eh, appariva eh, evidentemente superata e non idonea a dare copertura eh, a questa eh, nuova eh, modalità eh, e a questa nuova prassi amministrativa è per questo che eh, prima viene modificato il codice dell'amministrazione digitale eh, con il decreto 179 del 2012, il cosiddetto decreto crescita 2.0, viene modificato l'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale introducendo il principio dell'open by default che dice che quando un'amministrazione pubblica dei dati o delle informazioni o dei documenti, se non c'è una licenza espressa, quindi se l'amministrazione non adotta motivatamente una licenza di tipo restrittivo, quei dati, quei documenti e quelle informazioni possono essere riutilizzati da chiunque, salvo l'obbligo di indicare la fonte, anche per finalità di tipo commerciale. Eh, anche in questo caso eh, arriva, dopo poco tempo, l'anno successivo, una modifica della direttiva comunitaria eh, 2398 attraverso la eh, direttiva eh, 37 del 2013, eh, direttiva che è stata recepita eh, recentemente con il decreto legislativo 102 del 2005-2015, eh, eh, che ehm, ha eh, provato sia ad ampliare l'ambito oggettivo di applicazione, ad esempio includendo i dati relativi ai beni culturali che erano rimasti estranei eh, alla, precedente, eh, alla precedente direttiva, sia facendo in modo che venisse introdotto non una mera facoltà da parte delle amministrazioni di assicurare l'utilizzo per finalità commerciali, ma venisse previsto eh, un obbligo eh, a cui le amministrazioni devono temperare da un lato adottando dei regolamenti che, previo il censimento del proprio patrimonio informativo, eh, si traducano in scelte, scelte sulle licenze standard eh, con cui rilasciare i contenuti, scelte eh, sul sistema di tariffazione eh, e su quali contenuti concedere gratuitamente e con tariffe differenziate, ad esempio eh, più basse per finalità non commerciali e più alte per il riutilizzo per finalità commerciali. Eh, questo ovviamente significa eh, che dopo l'entrata in vigore di questo decreto legislativo, nel caso in cui le amministrazioni non avessero ehm, adottato già questi atti organizzativi, eh, questa scelta potrebbe essere stimolata da una richiesta del privato eh, che a conoscenza del fatto che quell'amministrazione è titolare di un dato, di una base dati che per lui è importante, e che vorrebbe riutilizzare, eh, questa istanza ovviamente stimola un provvedimento di risposta che l'amministrazione è tenuta a dare eh, e che ovviamente dovrà essere di tipo positivo salvo dimostrare che invece si tratta di un'eccezione eh, perché si tratta di, di dati protetti da proprietà intellettuali di altri soggetti oppure perché che si tratta di informazioni coperte da riservatezza, coperte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Qual è la sua valutazione sulla situazione italiana dal punto di vista normativo e poi dal punto di vista dell'attuazione? Le norme eh, hanno eh, sicuramente registrato una eh, evoluzione di tipo positivo perché siamo passati da norme che consentivano facoltà a norme via via più stringenti. Eh, il giudizio è di un quadro ancora timido Uh, e uh, il giudizio è quello di un'attuazione ancora più timida da parte delle pubbliche amministrazioni. Um, questo lo dimostrano tutte le maggiori uh, statistiche e rilevazioni internazionali relative all'impatto che i dati aperti e l'informazione del settore pubblico ha avuto uh, non soltanto sull'efficienza e sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni ma sul riutilizzo. Uh, laddove riutilizzo può significare utilizzare un dataset uh, per uh, mh, realizzare delle applicazioni oppure per realizzare delle infografiche, oppure per realizzare dei servizi web, eh, oppure eh, si può trattare di riutilizzo di una fotografia nell'ambito di un sito web diverso da quello dell'amministrazione eh, sul quale la fotografia era stata originariamente pubblicata. È una dimensione del fatto che le norme mh, siano scarsamente conosciute, applicate dalle amministrazioni e che non forniscano degli strumenti di tutela che consentano di attivarle da parte di quei soggetti che sarebbero interessati al riutilizzo, eh, la dimostrazione. La la troviamo nel footer, nel piedipagina di molti siti di pubblica amministrazione, laddove purtroppo ancora oggi troviamo scritti tutti i diritti riservati. Eh, Un'amministrazione addirittura che in alcuni casi richiede il permesso scritto per poter riutilizzare eh, i dati, le fotografie, i video presenti nel sito dell'amministrazione. Eh, qui non si tratta soltanto di un tema eh, giuridico eh, perché eh, come abbiamo visto eh, sia pur sommariamente le norme già impongono eh, alle pubbliche amministrazioni di promuovere il riutilizzo delle informazioni. E quindi di vietare ogni forma di restrizione eh, che non sia tassativamente prevista. Non solo questa eh, dicitura a tutti i diritti riservati è mh, eticamente scorretta, si tratta di dati, documenti che sono stati formati eh, con i soldi dei contribuenti e quindi è giusto che agli stessi vengano restituiti nel modo più ampio possibile, eh, ma si tratta eh, di una eh, dicitura eh, che a mio avviso rappresenta eh, un'incomprensione del nuovo ruolo dell'amministrazione nella società del la conoscenza. Eh, più sono i soggetti che riutilizzano anche per finalità commerciali le informazioni che ho sviluppato più significa eh, che io ho ottenuto un riconoscimento, un riconoscimento nel fatto che ho operato bene, eh, che ho acquisito un dato, eh, che l'ho formato in modo adeguato, che il dato è di qualità, che il dato è aggiornato e quindi significa, è una dimostrazione, un'attestazione del fatto che oltre ad aver gestito correttamente il procedimento amministrativo, ad essere stata un'amministrazione digitale, perché questo significa eh, avere eh, dei dati, avere delle basi dati, quindi eh, non essere un'amministrazione eh, che custodisce in prigione nei propri dati all'interno di fascicoli e di archivi cartacei, eh, significa anche che io avrò dato un contributo economico in termini eh, di posti di lavoro, in termini di fatturato, che grazie eh, ai miei dati e alle mie informazioni eh, il mercato è riuscito a creare.